Ciao a tutti, oggi andiamo a scoprire assieme le bici entry level adatte a chi vuole iniziare a andare in bici e a chi cerca dei componenti qualitativi con un prezzo contenuto. Andiamo a vedere le bici del catalogo Decathlon, le prime bici che si possono acquistare. E adesso andiamo a vedere proprio a fondo e andiamo ad analizzare questi primi modelli partendo con la bici da corsa EDR AF 105 colore nero la possiamo trovare con un telaio Van Riesel in alluminio a spessore variabile che è fatto per alleggerire al massimo il telaio e l'uso dell'alluminio in questo telaio è stata la scelta ideale per ottenere un rapporto comfort dinamica molto elevato il telaio ha una geometria endurance che permette di macinare tantissimi chilometri con il maggiore comfort il telaio è omologato UCI ha un peso di 1470 grammi pur essendo in alluminio abbinato ad una forcella di 640 grammi in carbonio la trasmissione in questa bici è un shimano 105 r7000 per capirci la nuova edizione monta davanti una corona 50 34 e una cassetta posteriore 32 11 adatta a tutti i tipi di terreno le ruote sono fulgrino racing 6 da 1.760 grammi al paio, abbinate a dei copertoni Michelin Lithium 2 da 25 mm. Il manubrio e l'attacco manubrio sono Van Rysel, come anche la sella. La bici ha un peso complessivo di 8,80 kg senza pedali in taglia M, ha un prezzo di 999 euro. Andiamo a vedere adesso la bici da corsa IDR AF Ultegra bianco nero. La forcella e il telaio sono uguali al modello che abbiamo visto precedentemente quello che cambia è il colore come si può proprio notare la differenza sostanziale sta nel gruppo in questa bici infatti qui abbiamo un Ultegra R8000 completo dalla pedivella al freno il gruppo in sé ha un prezzo di listino di all'incirca 700 euro dipende anche dove si trova monta delle ruote Fulcrum Racing 4 in alluminio da 1.725 grammi al paio con un profilo da 35 mm abbinati a dei copertoni Antixon HDF anche qui come la bici che abbiamo visto prima monta una sella e un manubrio Van Ryzen, per un peso totale di 8,6 kg a un prezzo di 1.299 euro questa bici è in alluminio può essere come ho detto prima una bici molto comoda soprattutto se non si vanno a cercare le performance difatti come abbiamo visto non andiamo su dei pesi molto esagerati all'incirca un chilo rispetto alla versione in carbonio ritengo di fatti questi modelli che sono perfetti per iniziare abbiamo visto anche la qualità dei componenti che sono stati montati su queste bici con un prezzo molto accessibile a tutti e ora andiamo a scoprire i modelli in carbonio invece Vediamo una bici da corsa Ultra CF900 che si può trovare in colorazione sia nera che in colorazione blu. Il telaio è Van Rysel Ultra Evodynamic, che è un telaio molto adatto alle montagne e alle corse classiche più esigenti. Difatti, questo telaio è stato studiato nel nord della Francia, che confina con il Belgio, e quindi sono stati testati nelle strade di tutte le classiche del Pavè più famose, dalla Parigi-Roubaix al giro delle fiandre tutti i muri più famosi è formato da delle fibre hm e im per ottenere un buon rapporto tra peso e dinamismo il peso di questo telaio in taglia m è 850 grammi abbinato ad una forcella, sempre ultra evo dynamic dal peso di 450 grammi la bici monta un shimano 105 r7000 completo qui troviamo una cassetta posteriore da 11,28 davanti una moltiplica da 36,52 anche qui l'attacco manubrio e il manubrio sono Van Rysel, come anche la sella in questa bici invece troviamo delle ruote Mavic Axiom del peso della ruota anteriore di 865 grammi la posteriore da 1015 grammi montano dei copertoni Mavic e Ixion 700 x 25 il peso totale di questa bici è 7,99 kg in taglia M il prezzo totale di questa bici al momento è 1499 e la troviamo anche scontata in questo momento andiamo avanti e vediamo l'ultima bici di oggi che è la bici da corsa ultra CF sempre in colorazione nera oppure in colorazione blu anche in questo caso il telaio e la forcella sono uguali al modello che abbiamo visto precedentemente e andiamo a vedere cosa cambia la differenza che qua sta nel gruppo Infatti qui abbiamo un Ultegra R8000 completo, sempre dalla pedivella fino al freno, il gruppo in sé all'incirca il prezzo è di 700€. Anche qui la cassetta è 11 monta una sella Fizzic Antares nera che anche lei ha un prezzo di listino all'incirca sui 100€. Il manubrio montato come l'attacco manubrio sono dei Deda 02 in alluminio le ruote montate in questo caso sono delle Mavic Cosmic Carb con un profilo di 45 mm le ruote sono in carbonio con la pista frenante in alluminio anche queste hanno un prezzo di listino che si aggira intorno ai 1000-1200 abbinate a dei copertoni anche qui Mavic Xion Pro il peso totale di questa bici è 7,6 kg in tagliere il prezzo totale al momento è di 2289 euro e lo troviamo scontato al posto di 2499 euro. Spero che queste informazioni ti siano state utili e spero che questo video ti sia piaciuto. Se questo video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per vederne dei prossimi. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima.